Ciao a tutti oggi prepareremo il gelato alla ricotta il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa gli ingredienti sono latte intero panna fresca zucchero ricotta di pecora cannella e marsala diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cannella e lo zucchero e li facciamo polverizzare in 15 secondi a velocità 10 andiamo sul fondo del boccale lo zucchero aggiungiamo il latte la panna e il marsala chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti a 80 gradi velocità 1 Trasferiamo il composto in un contenitore, laviamo e asciughiamo il boccale. Abbiamo lavato e asciugato il boccale, adesso mettiamo all'interno la ricotta. E azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 4. Adesso chiudiamo il bimbi solo con il coperchio senza il misurino e lo azioniamo per 30 secondi a velocità 1. Con le lame in movimento verseremo il composto dal foro del coperchio. Riposizioniamo il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Trasferiamo il composto in un contenitore basso e largo. Posizioniamolo in freezer per 6-8 ore. Abbiamo ripreso il gelato dal congelatore, lasciamolo riposare qualche minuto a temperatura ambiente prima di servirlo. Gelato alla ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.